però c'è da agganciarci a qualcos'altro che io vado sviluppando, ormai sono già tanti, ma tanti, tanti anni, che realizzo uh, progetti di percorsi di eh, cittadinanza attiva. Questo cosa okay. significa? Che tu digitalmente diventi un cittadino attivo, vale a dire che non solo riconosci le fake news e quindi cominci ad utilizzare eh, la tua capacità razionale nel comprendere ciò che è vero da ciò che è falso e quindi nel comprendere come avviene la comunicazione, ma inizi anche a capire che attraverso questa uh, strumentazione tu puoi far valere anche dei tuoi diritti e se ci vogliamo proprio riallacciare a un qualcosa che io ritengo fondamentale inserire nei percorsi di educazione civica attraverso l'era del digitale e questo ormai lo sto già dicendo da un bel po io ho già iniziato a farlo e sì. ho iniziato a farlo oh, la bellezza di un, un annetto fa <clears throat> Grazie ad un'associazione che si dà molto da fare sul territorio, che mm -hmm. è l'associazione eh, Milano Positiva, il cui mm, presidente sì. Giovanni Zeiss, una persona sì. attenta a tutto ciò che può essere il sociale. Ecco. E ho iniziato con, un, con dei progetti che ho realizzato proprio per questa associazione. Uno di questi progetti è Civica educazione per futuri cittadini attivi. Questo che cosa comportava? L'utilizzo quindi dei social, ok, soprattutto sì. in un periodo quale quello del lockdown, per far partecipare personaggi quindi che potevano essere personaggi del mondo del giornalismo quindi personaggi anche dell'associazionismo e via discorrendo nel toccare alcune tematiche e parlare proprio con i minori perché? Perché non è affatto vero che il minore no, um, sia attirato da altro e quindi abbia uno sguardo sfuggente e quando non si sente chiamato in causa non gli si dà quella responsabilità certo. Quel valore che può assentarsi, se si assenta, ripeto nuovamente: subentrano altre cose. La cosa peggiore è l'angoscia, perché l'angoscia, eh, diciamo, viene dopo il vuoto motivazionale, no? Sì. E che è la fase che poi precede il fatto di dire: Ma chi me la fa fare tanto? Eh, la vita è una, mi diverto, me la prendo come viene faccio quello che voglio, sì. ok? danneggiando se stessi e anche gli altri. Perché danneggiando anche se stessi e anche gli altri? Perché in ciascun essere umano, o vuoi o non vuoi, è come avere eh, diciamo due lune, no? chiamiamole così c'è un vecchio proverbio indiano che dice i due lupi il lupo buono e il lupo cattivo in realtà sì. abbiamo una, una parte noi che ci sprona a crescere, a migliorare quindi ad emergere e lì devi anche valutare come emergi per evitare che insomma, eh, si sviluppano altre insomma, situazioni inutile certo. dirlo e poi c'è quell'autodistruttiva l'autodistruttiva che non dobbiamo per nessun motivo far emergere e qui siamo noi adulti come comunità educante quindi ritorno nuovamente al tuo concetto comunità educante nessuno si tiri fuori nessuno perché sì. occorre responsabilità e amore per la vita